Magnesio per tutti. Il magnesio può essere una buona prova di una semplice verità. Le sostanze utili possono essere ottenute sotto forma di integratori alimentari. Additivi biologicamente attivi, convenienti, affidabili, semplici e redditizi. Ed è davvero molto utile per la prevenzione. Quanto magnesio c'è nel cioccolato fondente? In una oncia, un quadrato di cioccolato, 76 mg. Questo è il 15% del fabbisogno giornaliero. In 100 g di cioccolato 228 mg, il 54% del fabbisogno giornaliero. In 200 calorie di cioccolato solo 65 mg, il 18% del fabbisogno giornaliero. Il cioccolato è una grande fonte di magnesio. Delizioso, aiutare ad alleviare lo stress. Calorico, nutriente, contiene davvero sostanze che riducono lo stress. Contiene grassi zuccheri e molte calorie. Ottenere magnesio dal cioccolato è, ovviamente, bello. Questa è una spiegazione abbastanza sufficiente, perché molte persone amano il cioccolato. Per favore, non dire niente a queste persone sugli spinaci. Gli spinaci sono anche ricchi di magnesio, ma la sostituzione chiaramente non è equivalente. Ci sono 80 mg di magnesio in 100 g di spinaci e 757 mg di magnesio in 200 calorie di spinaci. A proposito, 200 calorie di spinaci sono quasi un chilogrammo. Ci vorrebbe quasi un giorno intero per mangiare quasi un chilo di spinaci. D'accordo, con il cioccolato tutto è molto più veloce, quindi, sostituire il cioccolato con gli spinaci non è chiaramente equivalente. Il cioccolato è una grande fonte di magnesio. Ci sono persone che vogliono sbarazzarsi della dipendenza dal cioccolato. Ci sono persone che vogliono fermare il loro consumo eccessivo di zucchero e calorie. Per fare questo, devi capire il motivo della dipendenza dal cioccolato. Tutto è semplice. Abbiamo solo bisogno di magnesio. Il magnesio può essere ottenuto nella sua forma pura. Magnesio NSP. Senza calorie, senza zucchero e senza grassi. Magnesio NSP contiene magnesio e sostanze molto utili. Quali sono i vantaggi del magnesio? Ha solo bisogno di essere nella dieta. Ogni giorno, in quantità sufficiente. Non si tratta di farmaci o cure. Si tratta di cibo e del suo riempimento con sostanze utili. Il magnesio aumenta la resistenza allo stress. È uno dei più importanti, motori, del metabolismo. Aiuta a convertire il cibo in energia. Mantiene normali livelli di glucosio nel sangue. Partecipa al controllo della pressione sanguigna. Previene la formazione di ipertensione. Aiuta nell'assorbimento delle vitamine. Il magnesio è usato per creare nuove proteine. Sono i mattoni delle ossa della pelle, degli organi interni e di altri tessuti. Il magnesio è particolarmente richiesto dal corpo con un aumento dello stress emotivo e mentale. Un'azione così semplice. Prendi una capsula di magnesio con un pasto. Se inizi la profilassi con magnesio in buona salute, non vedi la differenza. Sei solo pieno di forza e vivacità. Tutto è in buona salute come sempre. Lo stai solo supportando. Queste due o tre capsule di magnesio al giorno non cambieranno nulla nella tua vita. Un'azione così semplice. Prendi una capsula di magnesio con un pasto. Tuttavia, se ciò non viene fatto, la vita può davvero cambiare. Quali sono i segni della carenza di magnesio? E ora sulla malattia. Le riserve di energia sono esaurite: nervi al limite, eccessivo stress psicoemotivo, ansia, spasmi, convulsioni, cardiopalmo, formicolio alle braccia e alle gambe, intorpidimento, insonnia, irritabilità, mal di testa. Frequenti sbalzi d'umore, mancanza di concentrazione, dimenticanza, irritabilità, fatica cronica, sindrome da Burnout, aumento della pressione sanguigna. È difficile concentrarsi sul lavoro. Non riesco a dormire la notte. Questo è un classico insieme di sintomi che possono essere associati a una carenza di magnesio. Il magnesio è necessario per la salute dei vasi sanguigni, del cuore, del sistema nervoso, dei reni, del tessuto osseo e delle articolazioni. Il magnesio è coinvolto in diverse centinaia di reazioni enzimatiche. Questo è un elemento vitale. Magnesio NSP. Solo una vita tranquilla. Solo buona salute. Solo uno stato calmo. Gioia. Esplosione di energia al mattino. Sonno completo sano, ripristinando la forza. Importante. Ci sono condizioni in cui il magnesio è necessario più del solito. Se misurati in spinaci, gli spinaci richiedono più di un chilogrammo gli spinaci hanno bisogno di un secchio stress attività fisica diarrea alcuni farmaci ipertiroidismo diabete queste sono condizioni in cui il magnesio è necessario più del solito è improbabile che le persone sotto stress ricordino un secchio di spinaci è molto probabile che ricorderanno la capsula di magnesio ci sono molte altre situazioni in cui il corpo richiede più magnesio o più cioccolato i casi di aumento della domanda di spinaci ad esempio sotto stress, mi sono personalmente sconosciuti. Magnesio NSP, ben assorbito, aiuta a ricostituire la carenza di magnesio. È un'ottima aggiunta alla dieta di una persona moderna. Il risultato dell'applicazione del magnesio NSP. Il bambino ha iniziato il suo ultimo anno scolastico. La mamma ha iniziato a prendere magnesio NSP, vitamina C, super complesso, lecitina, omega 3. Riusciva a bere solo una volta al giorno. Ancora una volta, magnesio, omega 3, le citina bevevano di notte, insieme alla valeriana NSP. È diventato più facile per la mamma percepire tutte le novità della scuola. Era difficile per il bambino studiare. Un anno dopo, entrando all'università, è difficile per la mamma accettare tutti i problemi associati al processo educativo. L'abitudine di mangiare dolci per calmarsi è già lì. Sfortunatamente, questo è il percorso verso l'obesità e la malattia. Il consumo eccessivo di zucchero riduce le difese immunitarie. Nessuno vuole ammalarsi. Ma il freddo è iniziato proprio nel momento in cui c'era lo stress e c'erano molti dolci. Anche l'accumulo di peso corporeo in eccesso non è incoraggiante. Questo è il rischio di obesità e diabete. I prodotti NSP sono venuti in soccorso. Abbiamo iniziato con clorofilla e magnesio. Madre e figlio hanno bevuto questi due prodotti NSP. Il bambino vide che la madre diventava più calma. Il sonno è buono, l'umore è buono al mattino, i segni di stress sono diminuiti. Abbiamo deciso di integrare la ricezione dei prodotti NSP. Magnesio, vitamina C, super complesso, omega 3 e lecitina sono stati bevuti tutto l'anno scorso. E ora bevono insieme. Il bambino è già uno studente universitario. Ha davvero facilitato l'apprendimento. C'è energia, c'è forza, c'è un rapporto di fiducia nella famiglia. No stress. Panico, disturbi nervosi, obesità, diabete, insonnia. Non si tratta di trattamento. Si tratta di prevenzione tempestiva. Quante persone sul pianeta non assumono abbastanza magnesio? Molti. Quanti problemi di salute si possono prevenire? Molti. Tutti hanno bisogno di prodotti NSP.